Tema. paola marco e altri quattro amici si recano al cinema e, e quindi devono eh, occupare una fila di sei posti in quanti modi possibili si possono sedere considerando che paola e marco vogliono stare seduti accanto uno all'altra allora se non ci fosse questo vincolo quindi se ognuno si potesse sedere come gli pare che calcolo dovremmo fare? abbiamo 6 persone in quanti modi possibili si possono permutare si calcolano quindi le permutazioni semplici perché sono 6 persone diverse 6 fattoriale in realtà però non possiamo calcolarle così perché dobbiamo escludere tutte quelle eh, sequenze in cui Paola e Marco sono lontani tra loro allora quanti, quanti sono quindi le quante sono le permutazioni che rispettano il vincolo che abbiamo dato? Allora, un modo per ragionare è quello di considerare Paolo e Marco non più come due oggetti distinti, ma inizialmente come un unico blocco, diciamo, un unico oggetto. E quindi andare a calcolare in quanti modi possibili posso permutare le quattro persone quindi A, B, C, D, e la coppia, Paola Marco, ok? Allora, in pratica non devo fare altro che calcolare le permutazioni di 5 oggetti, che sono A, B, C, D e la coppia, poi però per ognuna delle permutazioni, di 5 oggetti devo considerare che in realtà Paola e Marco non sono la stessa persona sono all'interno dello stesso blocchetto che si sposta appunto eh, in blocco ma all'interno di questo io potrei avere Paola e Marco seduti così oppure Marco e Paola quindi per ognuna delle permutazioni dei 5 oggetti devo considerare che all'interno del blocchetto devo permutare Paola e Marco quindi la permutazione di 5 oggetti va moltiplicata per il numero di permutazioni di 2 oggetti. Quindi alla fine che cosa abbiamo? Abbiamo eh, 5 fattoriale per 2 fattoriale. 5 fattoriale è 120, 2 fattoriale è 2, quindi 240. Se vogliamo generalizzare, il problema possiamo pensare di avere n oggetti distinti tra loro di cui k devono stare vicini, tutti e k non, si, non ci devono essere uh, altri oggetti che si interpongono tra questi k quindi cosa faccio? io considero gli n-k oggetti rimanenti quelli che si possono sedere tra virgolette come vogliono e calcolo tutte le permutazioni possibili di questi n-k e di questo blocco unico. Quindi cosa diventano? n-k più 1 oggetti. Gli n-k svincolati e il k che devono stare tutti in blocco. Quanti diventano? n-k più 1. Così come prima avevamo 4 persone più la coppia che diventava 5. Per il numero di permutazioni che avvengono all'interno del blocco, se sono k oggetti è questo, quindi avrò n meno k più 1 fattoriale per k fattoriale.